Oggi voglio fare un esperimento, per fortuna che ho qui un aceto, totalmente a caso, delle uova anche qui che sono apparse sul tavolo magicamente E voglio fare un esperimento Comunque se ve lo state chiedendo, sì, eh, ho il costume con i fenicotteri alle 10 e mezza di sera eh, non, non è, giuro che non è bagnato, eh. cioè... Ma non mi interessa, cioè sono, sono fatti me, eh, capito? Ciao, ciao, ciao, Comunque, voglio fare un esperimento, l'esperimento dell'uovo. Ah, scusate, c'è anche il bicchiere che non ho detto prima, ah, l'ho visto adesso, che è apparso magicamente nel portale. Eh, voglio fare l'esperimento dell'uovo. Vi faccio vedere come è fatto un uovo, per chi non l'avesse mai visto, questo qui c'è ancora un po' di terra. Penso no. Spero non sia cacca di gallina. Uh, comunque un uovo è fatto così, si vede? Ok, si sì, vede. Scusa, non, non sto guardando Ho no, no, no. una camera, Melly Camera woman non Vabbè, comunque L'uovo nel bicchiere con dell'aceto Si mette tutta la notte ad, uh, Si aspetta tutta la notte E il giorno dopo dovrebbe essere tipo Morbidoso, squiscioso Come dovrebbe... dammi degli aggettivi morbido eh, <ride> morbido, squiscioso e rimbalzante po un pochino rimbalzante quindi basta mettere un po' di eh, aceto nel bicchiere e un uovo e lasciarlo tutta la notte qui ho già un uovo che stavo che ho messo dopo, da qu quando l'abbiamo messo alle 9 più o meno sono le 10 e un quarto è passata un'ora perché non riuscivamo a fare sta scena pensate un po' voi e come potete vedere adesso ve lo faccio vedere dopo adesso si è già tolta un po' di un po' di no perché l'aceto dovrebbe sciogliere la la, la, la la crosta, la buccia cos'è? la sì. pellicolina no non la pellicolina cosa c'è intorno di duro l'uovo? il guscio ecco il guscio dovrebbe sciogliere il guscio e dovrebbe far rimanere la pellicolina che lo tiene che di solito quando fate l'uovo alla coq si vede no, l'uovo sodo alla coq si dovrebbe vedere la pellicolina quando lo aprite ecco, quindi qui si è già tolta un po' di... si è già sciolta un po' di guscio, e dobbiamo aspettare domani mattina, o se domani mattina non è pronto, domani sera, domani pomeriggio non so, vedremo. Eh, domani mattina domani, ecco, domani dovrebbe essere ehm, squiscioso, morbidoso. Tutto, tutto quello, tutto quello che volete, non so. Quindi ci vediamo domani mattina, ciao! Comunque vorrei far notare la nostra postazione eh, provvisoria perché avevo la fotocamera ma dato che questo video lo sto montando tutto dall'iPad ehm, non avevo un adattatore e quindi questo era l'unico modo utilizzare un telefono con i flash perché altrimenti non si vede niente anche se lì c'è una luce accesa e praticamente abbiamo attaccato questo qui che un Gorillapod, ha un uh, coso per reggere il telefono che aveva, uh, aveva lei con dello scotch di carta. Quindi veramente <ride> anche sullo schermo la nostra postazione mobile è veramente perfetta. Ah ma no, questa è acqua. Uh, e poi non l'abbiamo nemmeno cambiata da ieri purtroppo lo finisco scusa un attimo eh. comunque e mattina ehm, per noi mattina vuol dire undici e mezza oggi non sono in costume ma sono in pigiama quindi qui abbiamo l'uovo qui Abbiamo un piatto e qui abbiamo un cucchiaio. Adesso devo, dobbiamo togliere l'uovo per vedere se è pronto e eh, metterlo sul piatto per eh, squisciarlo. Per sicurezza mi metto una maschera. Ecco qui. Eh, magari anche dei guanti in lattice prende. Eh. Scusa, arrivo subito. Two hours later! guanti ci sono Quindi Anche uno Adesso qui vi faccio vedere Un'invenzione magica che abbiamo fatto Con un guanto E una bottiglia Ecco qui il guanto messo Vi faccio vedere La grande invenzione Questa qui potrebbe sembrare soltanto una bottiglia con un e il lattice sopra ma quando gli date una spenuta c'è un dito medio che vi dice "Vaffanculo". eh. Uh, è il momento di prendere l'uovo oh, che schifo e poi gli stavo prendendo con il cucchiaio no aspetta è ancora duro Devi vedere un attimo Oh super scivolosissimo Che schifo No che palle È quasi ci siamo quasi Guardate è, è tipo strano Si sta togliendo la Pensavo si fosse rotto Invece no È quasi pronto Siete che dobbiamo aspettare ancora fino a sera Io ho paura di romperlo quindi lo rimetto dentro piano Ho sporcato tutto Che bravo che sono Eccolo qua e secondo me stasera, che schifo, stasera ho, ho fatto bene a mettere i guanti, stasera oggi pomeriggio eh, sarà pronto perché è squiscioso già un pochino. Uh. Mi vado a lavare le mani, o per meglio dire i guanti, quindi mi sa che ci dobbiamo vedere dopo, ciao. No <ride> Allora E' sera E sono in pigiama ma siamo andati al mare Quindi me lo sono messo Perché ho appena fatto la doccia Allora Abbiamo toccato prima ed era morbidoso Cioè morbidoso era Era Quello è, è ancora adesso è, non... Mi sto impallando ma vabbè Comunque è venuto Quindi adesso metti i guanti che sono quelli di prima, li abbiamo lavati e li abbiamo. e ci sono eh! <missima> ecco qui come me lo sono messo bene questo guanto. <ride> Dai, ci abbiamo minuti contati. Signori, sono passati due minuti e ho messo un guanto. Quindi... Eh, lancia l'altro. È tutto bagnato? No, si è sfasciato. Ecco qui ho messo l'altro guanto, l'ho messo veramente benissimo e possiamo fare l'esperimento. Sto... Cosa sono queste suonerie? Ok. Incredibile ma vero, ce l'ho fatta a metterlo e intanto qui è tutto squarciato quindi non serve più a niente. Allora, piatino, quello di prima e cucchiaio, quello di prima. Dai, che sono curioso, la puzza è veramente immensa. Ma vabbè, è squiscioso, che figata. Ora mi cade. Ok. Donna. sono arrivo subito Two hours later. ok sono tornato con anche un bicchiere di acqua per lavarlo quindi è squisciosissimo oh l'ho riempito troppo mamma mia certo che sono l'ho bloccato dentro mm -hmm. Quiscioso. e puzza <coughs> puzza tantissimo ma è bellissimo certo senza guanti io non lo toccherei ma sono dettagli ah, aspetta arrivo arrivo subito eh stacca ok sono andato a lavarlo perché eh, e a togliermi i guanti e abbiamo scoperto che andava tolta... Si vede? Non si vede? Qua... Dimmi quando si vede. Si vede? Più o meno? No, non si vede. Comunque, così. Ecco, qua si sta togliendo la... Non so che cos'è. La roba intorno bianca. E sta rimanendo trasparente dentro. Se si gratta un pochino. Ed è bellissimo. Quindi adesso lo, gla... lo glatteremo. Sto diventando cinese. Lo gratteremo un po'. Perché io sono curiosissima. Ma secondo me ha fatto sotto l'acqua, sai? Infatti, ha fatto sotto l'acqua. Allora, torneremo quando abbiamo finito. Stavamo pulendo l'uovo quando... Lo stavamo pulendo e togliendo dal... dalla cosa, dalla... che cos'è? Dalla... Stavamo pulendo e... si è rotto. No! Si è rotto, che okay. <ride> scrivenza, qua c'è ancora la del rosso, sta intasando tutto, non abbiamo fatto il nostro esperimento, non è andato a concluso. Allora, il video si può concludere qui anche se è finito abbastanza male, cioè non è che è finito male, ma è finito... Siamo rimasti un po' delusi, ecco perché... Uh, se il video vi è piaciuto piaciuto se il video adesso da cinese mi trasformo in Alessandro Borghi. <ride> ferma che mi viene tutta la presa mossa e se vi è piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi al canale e ci vediamo non so quando Quindi, ah, scusate se non ho fatto video per tre mesi, eh, sì, tre mesi. per 3 settimane ma uno non avevo voglia, due ero in posti in cui o non c'era il wifi o eh, era tipo 0,01 mega quindi cioè non potevo proprio fare niente, eh, mi dispiace ma niente, ciao!